lasciate okay. prendere tutto. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix. E' Marco007. Scusate per il forte vento che c'è fuori. si sì. Vabbè, e, e per quello che è successo. Un attimo! Guarda, lì sopra stanno scritte le cose. Il Fighter Pass, un pacchetto che include 5-7 di personaggi scaricabili, era disponibile per l'acquisto, hai visto? Compriamolo. No. Eh no! Vabbè. Uh, raggio rabbioso. Ah sì, quello che ti dicevo. Si. Sì. La pistola vasta. Inizio io. No, no, no. Si. Sì. Si, sì, si, sì, si. Sì. Allora. Che ah. No, non facciamolo. si sì, invece. Sì, allora dobbiamo tagliare, ma. Aglio. Ok, eccoci di nuovo. Faccio Rayman. Sì. Perché c'è Come... il Rayman? <ride> Perché Rayman è bello. È il c'è di stupido. Comunque quello che dicevi tu non è, è stupido. Cioè, oh tu nemmeno vedi che cosa dice le condizioni. Gli attacchi fisici non sono più potenti. Ricotta energia. Perché i gli occhi rossi? Sembra che sia si stato sveglio tutta la notte. Oppure è semplicemente che, che è drogato. A me non fai fai. Che bello sto sedicendo. Ah, Ma è vero, c'è sto tizio. Che bello questo sucon. Che bello questo stage di Kirby mentre combatti Sonic con... Lo spirito di Rayman con Su Capon che è tutta un'altra cosa. Appunto, ah, che bello. E, e lo combatti con Pac-Man. Io odio Su Capon. Lo stai che... combattendo con Pac-Man, con lo spirito combattente di Pipino Piranha. Quindi tutte cose da serie non uh, corrispondono. Sì. Sì, sì molto... bello. che se tsuka non è una serie. È solo un videogioco. Vabbè, che c'è? Tutti i giochi e serie c'è oh. Cioè, oh, lo scarsi da... Oh, e gio gioca tu energy. contro il suo japon. Che ci vuole? Cioè, basta che prendo un personaggio tipo Mavio. Cioè, Mavio è Mavioso. Cioè, eh, lo sapete. Mavioso. No, devi usare Olimar. No. Sì. Nello scorso episodio usare il normino, non di questo. Eh, te l'ho detto. <ride> <ride> <ride> <ride> non vinco mai. Tu scemo, grasso. Non okay. ti ho detto che sei scemo è grazie No, no, no, no. Okay, Gli Sonic assistenti perché... appariranno come avversari. Ah, davvero. Li puoi uccidere, lo sai. Lo so. L'ho ucciso una volta, ma Sukabon ha tre vite. Ah, non stai lo devi uccidere tre volte. Ok, Mario contro Sonic, tutti e due oscuri. E Sonic is gonna die. Oh! Okay, Succa capo Fa abbastanza male eh. Io ho odiato su capo Per un sacco di tempo Perché Poi ogni volta che diventato dico poli più poli forte sento... lo... Perché ogni volta che lo dico mi sento a disagio Succa capo Ecco mo. Non posso non morire di caduta Lo so Aia Hai Tonica sei volte la tua vita Non so se hai notato ma sono contro due persone insieme e una non la puoi uccidere e perché, perché Perché mi fa ricoprire male Vuoi continuare? allora rayman è un, è una, è un asso quindi uh, quindi sa Demes. quindi è molto difficile da battere e allora che problema c'è cioè poi uso le okay, che beh se fa sopra ho cioè, stato tali, lo sto per usare male. Ora lo userò tutto sto qua. Per ammazzare Sukapon. Ah. Ah. Mm. Muori! Muori! Ah. Sonic! Sh Sonic Sukapon è il vero personaggio da sconfiggere, mica tu. Non so che non fa niente. <ride> <ride> e su capa anche ti massacra. Zia me! <ride> no, dice zia 8. Cioè, lo so. Zia 8. Sai che la zia, ecco. La zia è un parente, se non lo sapeste. Cioè se non se non lo sapete, la, la zia è un componente familiare. Parentela. Ecco cosa diceva quando mia, mia madre mi ha detto che mia zia è morta. Uh, no, non fai ridere. Cosa? Mio zia mu! Non momma. fai ridere, non fai ridere su queste cose. Ok, addio Marco, e 4 pv e <ride> sono i <in> credi <ride> tipo 140 in più. Cioè la non prendi. Spamma come tu solo sai fare, come lo schifo. Lo sai che se ti prende ti può uccidere male? Prendi. mangia Stupido! dove no, Sto comunque fumando in un'area. Eh, c'è la barra. Perché lo stai sprecando, ballaggiate ma... yeah! Così vola via. No, lo stai ah. per sprecare, per il fatto che lo stai per mancare. Perché mm -hmm. okay, attento che un suo singolo attacco caricato ti può fare il senderino con la bua. Ecco, ora sei. E <ride> eh, vabbè. <ride> Mettila di spammare con uno stupido e spamma con dignità. Okay. Hey. Hey. Hey. Questo vuol dire spammare con dignità. No, quello significa spammare Spa. e basta. E spammere spammare. Spamma come te. solo tu sai fare, come, è, come uno spammo schifoso. Dai che ce la puoi fare, hai solo un PV. Ti manca solo un PV che ti suicidi. No, ma dai. Addio Marco. No. No, dai. E la roccia è un po' felice. Vabbè dai, ci penso io, sempre con Kirby. E con i miei comandi. No. Sì. Oh, perché non si può cambiare solito? Che schifo. Qual è la presa? L. Dai, eh, spamma come me. Ti do l'autorizzazione. No, mai. Ok. Sarà una battaglia molto dura. Ah, è vero, io ho vinto perché Sonic si è suicidato per sbaglio. Sukepon era ancora vivo. Ho quasi ucciso. Ah vero, non possono morire da fuori dallo schermo. Sì, non possono morire da fuori dallo schermo. Una no. volta l'ho fatto. Solo se finiscono i PS tra virgolette. <ride> povero povero Sukeapon! Uh, Suckiapon! <ride> no! Perché sei stupido, dai? Perché sei stupido tu che dici succhia poi? <ride> tu l'hai detto! Tu l'hai detto! Tu l'hai detto! Tu l'hai detto. detto! Oh, se vinco con i tuoi comandi mi voglio un Oscar! E Ma se lo... sono i comandi che usi ogni giorno fino a quando non ti è venuta l'idea di cambiare! Appunto, perché facevo uno schifo, non li sa so usare nessuno. C'hanno tutti i comandi che Ma smetti tu... di non spammare! Sì, ok, adesso cambio. Cam... No, devo cambiare i comandi, non è giusto. Tu pure con i comandi vieni trovi verdi. E vabbè, ma dai, non vale! Tu non vale, aia. Il picchio! Iiii, <ride> mi, mi ha fatto male! Dammi il coso! Aia! Mi, mi <ride> ha fatto la buva! Sei Monello, non è il giusto, vero? cacco! ha fatto la bua <ride> e niente mi dita questo qui ora sono blu sei blu perché sei stupido magari muori stupidi sono blu scommetto che muori in due minuti e meno siamo a nove minuti a combattere Rayman eh. certo tu non ti decidi a vincere tu non ti decidi a vincere Senti, io ho giocato solo una volta due volte una volta con Mario e l'altra volta con Kirby. Eh ma con Kirby e con i suoi comandi. Lo volevo provare con Mario perché non sapevo che Sonic fosse un asso. E di solito gli assi barano, visto che eh, hanno sempre i supporti, tutti quelli file là. Che tipo.. Tipo, questo c'ha su cioè, mi spieghi chi è che chi è che non vorrebbe Sulkapol come aiutante? Io ho visto che lo odio. C'è cioè una cosa personale, non mi interessa che è forte, l'odio e basta. Okay, Ma certo. dai, perché è così pesante Sonic? Addio Marco. Dai, mi so che sono vivo. Fortuna! No! Sì, tocca a me. Ma dai, perché è impazzito così? No, finalmente posso vincere io una battaglia. Allora, personaggio. Questo episodio lo chiamiamo Rayman perché combattiamo soltanto lui oggi. <ride> ok, e finalmente è il momento di mostrare la mia vera forza. A Sukapon. <ride> Fatti sotto Sonic Rayman Sukapon. Ora ho capito perché c'è Sukapon. Perché ha le mani e i piedi staccati come Rayman. Ah, wow. Fatti sopra, Sucabon. Perché? Il contrario di fatti sotto, così. Visto che morirai tu. Smettila di combarmi, solo io posso fare le combo. At stai attento a Sucabon, non a Sonic. Io devo uccidere Sonic per vincere. Non sì, però con... Sucabon ti dà fastidio e ti ammazza. Vuoi morire o vincere? Già fatto. Cioè nel senso di vincere. Senza succo è tipo tre volte più facile. Punto. Show me your power. Occhi d'occhi e poi ti ammazzo. No, la mina. Me ne sono accorto dopo. Io non sì. le vedo le mine. Non ho mai giocato con le mine. A meno che uno di noi fosse snack. Snack. snack. Un, uno snack. Molto succoso. No dai non posso vogliere Ma perché impazzisce ogni volta che no! Non ci credo! Dai. Lo ucciderò così, dai! No! Attento ad usarle un tempo! Vai vai, usa la roccia! Usa la roccia, sto! Mi sono fatto le schivate, che cosa vuoi? Ma era molto più sicura la roccia. Se muori ora, spacco la console. <ride> che io. Ci mettiamo insieme mamma alla la console. Mamma mia, e Kirby Meteora finisce. Alleluia, Rayman. Ok, potenzialo subito, Rayman. Uh, Rayman Benissimo. neutrale, mamma mia. Con Rayman neutrale ci puoi fare un bordello di cose. No, veramente neutrale è un po' schifo. No, neutrale è buono con tutti. Aspetta, prima devo potenziare. Ah, mamma mia. Che ansia. E qui c'è pure una miniera, qualcosa già. Sì, è una miniera che ti fa um, venire. un parte. passaggio per dove siamo arrivati. Ok, allora... Um, um, uh, Remond. Ah. Allora, diamogli un snack grosso più grosso. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Perfettissimo, ora Raven è oh. perfettis. Perché perfettis? Perfettissimo, ora Raven è più forte. Wow, Sì, è pure, più forte no, di quanto Ok, bello. No, veramente non è più forte. Guarda, ora si può usare al posto di Don Bongo. Sei contento? No, visto che non è difesa, ok. Posso congelare alcuni no. spiriti, tipo quelli più forti che abbiamo? Va bene. Allora, dov'è che siamo arrivati quindi? Allora. Boh, no, lato... lo so, tu lo sai! Tu sì. c'hai la memoria fotografica della mappa! Allora, qui siamo già andati. Quello collega in alto, quindi, di qua, a che punto siamo? Ah, da questo tempio dovremmo andare. Di qua, però, qui c'è il triobrio. Che è forte! Fallo tu. <ride> e tocca a pescus. Non lo vuoi fare. Ma è forte. E me? Guarda, hai visto come io ho baffuto Kirby? sì, è vero, è lui. Me uso lui. Hai visto come io ho baffuto Kirby? Ehm uh, Baffuto. Eh, baffuto. Ba hai detto baffuto. Sì, come ti pensi. Non sei speciale su. Non è vero. Oh! <ride> ecco cosa farà Jigglypuff. Sono tre Jigglypuff. Jigglypuff. Oh, ha pure tre spazi. Mettiti quelli che ti aumentano la forza. Ok, visto che non c'è nessun consigliato. Non un attimo sbagliato. E poi il terzo, metti... Qual è l'altro? Vediamo... Forza, forza! Proiettili, acqua ghiaccio... C'eravano per le gomitate, se non sbaglio. No. Vediamo. Gomitata, attacco più con danni alti... Cos'era? Vedi le... vedi quello là al con com'è che si chiama? Eh. Più danni la difesa potenziata. Metti. Perché no? Cioè, subisco più danni ma la difesa potenziata. No, perché no, no. Oh, Va bene? Visto già che hai. Che Un hai Un attimo! Fidan. Sì, li posso mandare via. Oh, no. no, no, no, no, Ecco, Eccolo Cos'era? Ah, ah wow. Vuoi continuare? <ride> 0-0-0 ah, se ho sentito, ho sentito. aspetta, cioè, mostra il zitto un secondo. Sì, sono caldo, Come, come l'hanno detto. Come il cartone animato? Sss. Senti, stranissimo. Sì Via, yeah, lasciatemi in pace. No. Oh mio dio, allora. è giusto così. R rivincita, l'ultima rivincita. L Ultima rivincita e poi uso le hack. Cioè, come è che... Proprio... <ride> che cosa vuol dire? Usa sempre Zia Eight. Zia eight. E non ti fa circondare perché se ti circondano... È la fine. Quando sono in basso uso Zia Eight. Quando sono in alto uso... Non dovrebbe essere il contrario. Eh, vabbè. <ride> No no, no no no no no no svegliati Kirby! <ride> svegliati! Scemo! Mi, mi si è tolto il controller dal.. dal Ehi! Hey. <ride> <Gnabia>. oh, via! <ride> via, scappa Kirby! <ride> Spamma, spammalo! Ah, ho capito perché facevano quel tono strano, perché sono uno grande, uno medio uno piccolo. Quello meglio ovviamente c'è il tono normale, quello piccolo è un po' più acuto. Che oh sai? No. Non è che è quello piccolo e quello normale, uno è grande e l'altro è un po' più, no. più grande. Aspiralo. Forza Kirby, aspiralo! No! <ride> Io spammo e basta. No, Kirby! Che <ride> <ride> Con una banana precisa! deciso. <ride> no. no, ma che cosa è successo? Non si è manco visto Kirby, sono delle banane che i si spezzavano. I i i i i i ok, personaggio. Proviamo un po' di usare un pochino di hacks. Allora dai... A cosa servono devi... le hacks? Ok, ho messo le hacks. Ora dovrei avere tipo velocità infinita. Infatti appena muovo il controller, giusto un pochino... Boom, shh, muoio. Guarda. Non vuol dire niente. Non le posso aspirare. È normale, eh, quelli sono grandi. Quelli, quello quello piccolo è l'unico normale. L'avevo detto che quello medio è uno un po' più grande Se non un nemmeno con le altre no, lasciamo stare no. Non ho messo le Cioè app. abbiamo sprecato Abbiamo sprecato per 15 minuti sono uno spirito No, madonna mia Come li odio Zucca fa... lupa Ma chi? Ma quando? Ma perché? Dammi Ma per quando? Abbiamo un altro spirito Dammi Troppo tardi! Ma no, ma dai! Dovevo ucciderlo per forza, non mi interessa, ormai. Ormai questo episodio è soltanto concentrato su questi due assi. O maestri, o quelli che sono. Assi. Ah, sì. I maestri sono tutt'altro. maestri sono nabi. <ride> è vero. No. I maestri sono o nabi o Oppure. Non, non, non c'entra niente i maestri. Shhh. Vai, sparma così. La cosa importante è non, far... non avvicinarti troppo a loro. Appena usi la roccia subito fuggi via. Non lo no vola vola vola Kirby. Pure vola la vola a vola, vola, Kirby Maio. Ah, Kirby, ah, Kirby preso... Di Maio. Prova ad aspirarne uno e fare roll out. Perché roll non out... posso, devo per forza aspirarne un, un, uno specifico, cioè quello piccolo. Allora. Gli altri due non li posso aspirare. Oh. Quando iniziano a spawnare le banane, eh, devo, sta devo Devi prendere tu le banane. No, oh, no. si sì, ho vinto no, no, no, ho vinto <ride> ti chiamano. Okay, un secondo. Let's do this. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, prova no, usare no, no, no, no, no, no, no, Eh, in effetti quello aumenta.. Diminuisce Però... la. diminuisce la difesa. No, diminuisce l'attacco subito. Bah, che ne so. Sono la stessa cosa, attacco subito e la difesa. Ok, ora gioco seriamente come non ho mai giocato, cioè come uno schifo, perché questi continuano a spammarmi l'addormentazione. <ride> Devo riuscire a prendere uno e lanciarlo via. No, no ma che cosa sta facendo il gigli enorme? enormi? stava, stava caricando l'attacco però no no no ti prego lascia ma come l'ho preso Ti prego. ma dai che razza di hitbox ci sono eh. Prova a uccidere quelle norme, che è quello che ha più danni ecco eh. attento quello no. meglio che è quello che ti ammazza con le banane Le stai eh. vincendo eh. Senza Granny stai vincendo. Basta, madonna mia! No, no. Grazie, però, liberato boom. dal sonno eterno. E ora prendi questo, boom! Herang. <ride> ah, e con una boomeranga. Ai. Questo è quello piccolo, cioè quello medio, normale. Ah. Sì, si Kirby si può curare con tutti i... e ora siamo pronti? Di roll out ma come? perché quello piccolo è più, più forte io <ride> non lo so oh è con roll out si vince con la loro stessa mossa perfetto trio brio trio brio osha <ride> oh, what? Show -osh. O oh, shash. Ma quanto stiamo? 23 minuti. Allora vediamo un secondo. Ma ogni volta che mi chiedi quando st quanto stiamo, 23 minuti. Ma perché? Non è vero. E perché Anche io un ho, volta. ho una specie di sensore per l'orario. Ok, allora facciamo che... Oddio. Oh, C'è un sacco di, ro un sacco, un un sacco, sacco di roba. C'è un sacco di roba. Ma lì ah. non si può andare. Da Vai qua. O oh mio Dio è inquietantissimo Quelli di Donkey Kong sono tutti inquietanti Allora che fa? Che la, la velocità diminuirà Cioè abbiamo così Per la velocità no allora Ok basta la svento Lo so che sono inquietanti non sei inquietante, te li cui. Vi a prendere la notte. No, non è vero. Non mi preoccupate, non so. Tipo i prossimi. Vi viene a prendere per portarvi al ristorante a mangiare la pizza. Mm. buona pizza, io la mangio stasera Se siete intolleranti all'attosio, vi toglie le mozzarella. Vi le mozzarelle. La mozzarella. Si dice al singolare. Un momento, Si fa così. Salta e colpisci. Salta e colpisci, non.. No, Conti. è vero, questi sono i tuoi comandi. Io poi dice la velocità, veramente è anche la gravità che diminuisce. Non è vero. Guarda, io di solito volo molto più. Ma non è vero, guarda che è sempre così. Prendi le orecchie. Vola e salta. Ti ha rotto lo scudo, carica. Bene. Ora. Tieni. Aia. <ride> ok, questa è stata veloce. Ma teremo appiccicoso un Una super unità terapeutica, insomma, wow. Però due terreni. Perché la cioè avevo... due terreni, due Oppure uh, quell'altro lì era due te... due spazi. <ride> due terreni. Perché non so perché manco me... perché ho detto due perché terreni. Perché mi hai inculcato due terreni mo. <ride> cioè, mo mo lo viro sempre. Ok, allora, di qua dove si va? Uh, hai una puoi mettere una una abilità. Dusso. Abilità uh, alle gudi. Mm. Allora, vediamo. 20, Sì. Allora, ah, durata atterr a terra di Oppure, qual è la trova da niente. niente, niente, niente. E allora metto un niente Boom. Perfetto. Dopo essere atterrati, ci muoveremo di nuovo. Più velocemente. Quindi, appena Moriremo. che Questo è il passaggio. Torno indietro. Andiamo lì, che c'è un personaggio. Aspetta, devo... devo prima controllare qua intorno. Se non ho preso tutto. Ah, qui c'è lo scrigno. Sì, mi sembra che abbiamo fatto tutto. Ok, andiamo dove dicevi tu. Cioè? Lì nella miniera. Usci. Dove? Lì sopra c'è una specie di... No, no, lì non ci puoi neanche andare. C'è una specie di cittadella in cui stanno un po' di personaggi. Qua? Sì, Scott. Aspetta, vediamo di qua dove vado. Lì c'è una nebbia strana. Una <ride> nebbia oscura. Scott. Sì, e c'è pure un abbiamo Scott che è uguale a Fox soletti jetpack il nemico supera bello danni uguale l'aria non ho capito il senso però vabbè cioè vola e non ha.. ha tipo subisce meno danni un attacco che fa 4 a 2 ma va dai uh, il nemico inizierà lo scontro con un jetpack anche noi mi sa allora uh, no. lui è presa quindi attacco va benissimo no, non, non anche noi uh, facciamo che uso mario dai. peccato mario si sente solo anzi lo no, attacco Pacman non l'ho usato in questo episodio. Facciamo Pac-Man uh, questo. Pacman bianco che vuole. Pac-Man con uh, le scarpe belle. Con le scarpe alate. Tipo, eh, come oh, che si chiama? Herpes. Herpes. <ride> <ride> <ride> <ride> Perché è l'herpes? <ride> no, no <è> hermes, scusa. <ride> che cos'è l'herpes? Era la bolla, la bolla. Sì, la bolla. Prendi questo! Oh no, dai! Brutto Scotti! Scotti! Eh. Cos'è cosa? Cos'è che stai dicendo? Oh, il dio la messaggero dei greci. perchè che si chiama? Hermes? Hercules? Ah, no. Hercules Vabbè, lascia stare. Hermes. Mi sì. <ride> che non si chiama Hermes. A la che voglio lancio questa. Mandalo fuori! Come stai okay. per morire tu? Ecco. ecco, gli ho lanciato una chiave in faccia. Gli ho bucato l'occhio. Ah, ecco. Lasciatevi. Quindi andiamo dritto nel personaggio. Um. Sì, continua ad andare da quella strada Ci sono tre personaggi, Vabbè. mi sa Continua ad andare da quella strada Un attimo Poi dobbiamo farci una panoramica eh, Fai la panoramica, Vedi la mappa qui? intera Metti mappa intera No, è meglio così, guarda Beh, Sì, ma metti mappa in intera Mappa intera Ok, allora, ehm, sì, un bel po' di roba Dobbiamo andare anche un po' da quel lato poi. Andiamo da Kieran No Dobbiamo prendere tutto, non è che andiamo solo da una strada Vai, vai, continu <ride> continua ad andare di là, vai Vai, lo faccio. Allora stava... dì là. Vabbè, è uguale. A mille min di... di niente, perché... E appunto... E' Permus! E appunto... Permus! Donbongo. No, no. No. No, no. No, no. no, come Donbongo? Ma perché? Con Mario? Cioè Pac-Man, scusa. Sì. Ormai l'ho usato troppo Pac-Man. Con i tuoi attacchi pure. Cioè con i tuoi... Mm. C'è il suo secondo? Questa mi sa che è la musica di Arms. Sì. Ah. Mi, sa, mi sa che è così. Poi non lo so se. Ma è, male, è morto, Beh, vabbè dai, muori. <coughs> dai che avevo poco tempo. Dai, perché devi usare pac ma che non lo sai usare? Continua a usare Kirby o che ti devo dire Olimar. No! <ride> ma i personaggi che non sai usare. Olimar è il primo personaggio che ho mai usato in Smash. E eh. E' anche eh. l'ultimo che, che userai mai È, è il primo che ho usato E non l'ho mai usato dopo quel, dopo quel giorno La prima e l'ultima okay. Perfetto Vittoria! Suicidio Dai che ora vado a uccidere il personaggio Ah sì, ma E' bello forte uh, 2800, è cioè, assistente Ok, I, i più forti sono di 4000. 2 smack lounge. Wow. Però, però, se dopo il post finale ti danno degli spiriti di, di 5000. Ok, andiamo da Luke. Oh, Lucas, un altro personaggio che so usare bene. Allora, lui è difesa, noi siamo presa. Eh, capito? Ah, oh, adoro sto eeeh, Lucas ah, non uh, ha uh, delle cose. No, eh? Vince l'incontro per salvare Luke Luke <coughs> Ok siamo pronti? No Personaggio Facciamo che uso che uso, che uso Olimar oh, Olimar oh, Nohm, uh, Donk Massimo New Donk Sip Anzi ah, sì, no Quello Donkey Kong uh, Donk bonk bonk bonk. con, con uh, gusti sul, sulla pelliccia discutibili <ride> è una cravatta anche orrenda però che poi non si abbina neanche con il colore però i gusti sono gusti quindi donkey Kong è libero di indossare quello che vuole Donkey Kong è libero di mangiare la pelliccia che vuole ah, no non mi spammare ah no è vero non è Ness Ness può spammare P.K. Fire fino alla sua morte <ride> è vero io odio quando, quando lo fanno quando lo faccio io no non tu altri miei amici che giocano a Smash PK Fire, Fire. Ah, Mr. Saturn, eh? Quindi lanci due che... amici, eh? È un amico loro, Mr. Saturn? Mi sa no, che non... lui ha inventato la macchina del tempo in cui vanno. Ho dato mm. un pugnazzo a, a Mr. Saturn, non lo sai? Un pugnazzo? Non uh, sai che Mr. Saturn sta... Ula, che attacco è oh. ora! Mamma mia! Questo qui è peggio di quello di Mario, Lucas, si unisce alla lotta. Oh yeah! L mister Statum uh, Sai stere? quella cosa che hanno messo quando hanno uh, no. annunciato tutti i personaggi? No. Cosa? Cosa? Quel poster lunghissimo con. tutti i personaggi in tutti i no. città. I di Warwick. No. Lo no. so, no. Quanto stiamo? A ah, 31. 31. Basta. Ah. Allora vediamo. Un burp. Uh, quindi adesso chiamiamo Lucas, che bello! Potremmo usare anche Lucas. Che brutto Lucas. La wow. prossima, nella prossima parte dobbiamo andare un po' anche da, da alla destra. A la nebbia. Da questo lato, qui del tempio. Ah, okay. Si, sì, dove sta anche quel tempio? Specter night bello, diciamo Sì, Shovel... quello di Shovel Knight. Shovel Knight. Lo so, ci sono molti spiriti di Shovel Knight. Tutti i personaggi di Shoven Knight, super. E poi dobbiamo no, andare anche da questo lato. Sì. E qua ci sono tanti bimbi. Ah, qui non si può andare. Di qua e anche di qua. Sulla nebbia. quasi si connette mio... a Spectre Knight. Ah. <ride> e di qua. Pure torci un... bruco. Vabbè. Vabbè, dai. Ci cioè, vediamo alla prossima parte di Smash Bros. Ultimate. Ciao. Alla prossima. Ciao.